merenda amore purtroppo devi fare in fretta lo sai che fra pochi minuti dobbiamo essere a catechismo dopodiché ti vengo a prendere e andiamo subito a prendere il regalo a Giorgio ok? hai in mente già qualcosa? ok poi vediamo quello che c'è va bene? Ciao. amore fai in fretta pure tu che dobbiamo andare però non ti strozzare va bene? siamo arrivati buona lezione di catechismo alle 6 mi raccomando e non fate tardi perché altrimenti torniamo a casa alle 10 stasera Ciao, Ciao, divertiti Ok Ciao. ragazzi, ho accompagnato Vanessina e Eccoti, non ti trovavo più E non trovavo più Anastasia Dove sei? Monellina, Monellina dove sei? Aspettiamo quest'oretta, non in macchina a casa E poi andiamo a fare shopping Amore, amore Hai idea di che cosa potremmo comprare a Giorgina? Stai ancora facendo super merendona? Hai tanta fame, amore? Dai, anche tre. No, basta il cioccolato, guardate un po', dite che ha mangiato un po' di cioccolato questa bimba? No No, cioccolato basta, se vuoi ti, sbu se vuoi ti sbuccio un mandarino o una banana? No Cosa vuoi? Cosa vuoi amore? Sì. Mandarino o banana? Mm? E' da te, è stata la coltita, se, no, se non c'è più l'hanno finita con sì. la coltita Va bene, ma non... e poi un mandarino? Una banana? Ma... Banana Banana? Okay. Okay, Poi bene. basta però eh. Amore sta uscendo Vanessina Andiamo a prenderla sì. Siamo arrivati fuori dalla chiesa Andiamo a prendere Vanessina Andiamo sì. a fare shopping sì. Mi raccomando guarda che io a te non compro niente eh? sì. Che non è il tuo compleanno Non iniziare mm. Amore sì. Ben arrivata Tutto bene? Sì. Andiamo a cercare il regalino per Giorgia? Ok, okay amore Sei un po' stanca? Un po' Siamo arrivati nel nostro fantastico negozio di dolciumi ma non dobbiamo venire qua andiamo ciupa, ciupa. eh sì questi oh, sono eh. i ciupa ciupa questo è il negozio di Gasper ma dove ecco eh, vieni no vabbè ma io non ce la fa resta qui va resta qui aiuta la signora a fare i lavori guarda che devo fare aspetta un secondo cosa sai fare attaccarti a un palo? brava hai un futuro dall'up dance non faccio la 2 da 3 dai, fai due, tre poi entriamo, eh. Uno? Sì. Tre. Eh? Ok, ok, siamo arrivati. Prendi un cestino, Vane. Sì. Vogliamo andare? Sì. Ad... Sì. Cosa ti ho detto prima di venire qua? Niente. Ah. Prendi i dolci. No, ti ho detto sì. che i dolci non li dovevi prendere, ma non sono i dolci, qualsiasi cosa tu veda. Ani. Ah, non so. Eh, lo so. Sei sono. Eh, lo so, è buonissima, sa so proprio di fragola. Allora, Dai. vedi, amore, qua potremmo prendere... Tipo così. Ma no, ma è vuota, no, bisogna prendere... Secondo me ci sono delle confezioni trasparenti con dentro già qualcosa di carino? Che dici? Eh, so. eh? È per... eh, la carta, amore, la carta per mantenere la forma. questi prodotti piacciono tantissimo. Io sì, sono per donne. Sono da donna, non è vero, sono anche per bambina. Cosa stai ma... dicendo? No, Vane, ma sei matta. Ma... sono buonissimi. Bisogna prendere un mix di cose insieme. Non sei convinta? Prendine scegli una, scegliene una, io che a me piace questa questa? vabbè ah sì, te no? ok, sì. okay. adesso e... dobbiamo scegliere quello che gli metti esatto, uh -huh. esattissimo dai vieni, io voglio prendere una bomba okay, bagno puoi anche metterli dentro poi paghiamo tutto insieme, dai no, va bene. Sì. secondo me mi piace anche, anche la bomba no. bagno alla vacca eh? non mi ricordo se la vacca sì o no hai scelto anche il burro cacao, lucida sì. labbra poi guarda qui Ani, Vane. Eh. qua ci sono anche per le labbra queste scatolette eh. anche questo è uno stick contorno occhi Vabbè, anche se questo l'ha preso già Vanessa. È un lucida labbra. Questo è per le labbra? Sempre. Sì, si, sì. tutti e due per le labbra. Sì. Ok, poi due animaletti che hai che sono dei doccia schiuma. Ah, la immagino bagno, la bomba da bagno. La bomba da bagno l'ha presa. Ce l'ha Anastasia, ce Io direi anche uno di quel doccia schiuma gusto, non so. Ok, hai capito? capito mi sì. Vengono in mente. qua vieni. Vieni. io prenderei anche uno di questo tipo cioccolato bianco che è buonissimo le va anche in piscina e quindi le potrebbe essere utile, cosa ne pensi? Okay, sì. mamma, e poi prenderei anche questo che è uno spray per il corpo buonissimo alle fragoline di bosco Vanessa fammi vedere, abbiamo un doccia schiuma al cioccolato bianco due saponetto, un luci da labbra un altro luci labbra, una, una bomba, bomba bagno e un acqua spray per il magari corpo magari un'ultima al... cosa allora, vuoi prendere un'ultima cosa? Gli elastici. Gli elastici, andiamo a cercarli Guarda che carina È una matita La vuoi? A me piacciono queste penne Tipo fatte così e Prendile la penna allora Dai Non prendiamo gli elastici Prendiamo la penna Ok? Perché gli elastici Dobbiamo rifare tutto il giro Ci siamo quindi Tagliamo Sei contenta? Ti piace? Sì La pochetta anche ti piace? È carina vero? Azzurra come piace a noi Speriamo che piaccia anche a lei Sì lei piace l'azzurra. Allora, Un sacchettino Me lo dà per favore? E bimbe, andiamo a casa. Ok, bimbe, spesa finita, sei contenta? Sì. Eh, mi sono sì. piaciuti i regalini? Sì. Dai, adesso andiamo a casa, che c'è papà che ci aspetta, va bene? Okay. ok, bimbe, siamo tornate a casa. Finalmente, perché sono veramente stanca e buio, pesto, e sono le 7 di sera. Andiamo, bimbe. Sì. Dai, scendiamo. Mamma adesso. Eh, cosa? come Vanessa non c'è cosa stai dicendo yeah. mi stai prendendo in giro perché yeah. tu nasc... ma ho capito qua non c'è pensavo fosse seduta dietro cosa stai dicendo yeah. ma... dai Ani dimmi dov'è Ani ma dov'è Vanessa yeah. ma come non lo sai yeah. ah. ma mi stai prendendo in giro yeah. torniamo subito nel negozio cioè veramente ragazzi ma voi vi rendete conto non c'è Vanessa in macchina e Anastasia non dice niente non, non mi dice niente ride anche mentre me lo dice per me c'è qualcosa che non mi torna. Anastasia, io veramente. Poi io e te facciamo un discorsetto, eh? Speri, spera soltanto che Vanessa, a Vanessa non sia successo niente. Ma come? Perché non c'è tua sorella in macchina? ma Pensavi fosse seduta davanti. Oh, boh, veramente. Ragazzi, non so. Non, non ho parole. Speriamo che non le sia successo niente. Oltretutto sono le 7 di sera e buio, pesto. Speriamo che perlomeno sia rientrata nel negozio. Speriamo di trovarla. Speriamo di trovarla. Speriamo che sia chiusa in qualche negozio. Veramente non riesco a capire Soprattutto te Anastasia Non riesco a capire che cavolo ti è passato per la testa di non dirmi niente Come puoi pensare che sia a fianco a me A fianco a me non c'è nessuno Dietro con te non c'è nessuno Comunque due minuti e siamo arrivati Siamo arrivati E non la vedo Non la vedo Non la vedo Non la vedo Niente Ani tu la vedi? Ah, io non la vedo ma, cioè, ma tu parli così come se niente fosse Fammi capire Anastasia No ma dai un'occhiata veramente, guarda, io non ti capisco. Scendi, muoviti. Ani, occhi aperti, eh. Che siamo davanti al negozio di dove abbiamo. Ma dove? Guardala, oh, guardala, guardala. Ma cosa mi saluti? Ma vieni fuori, vieni fuori. Vieni fuori, vieni, fu vieni fuori. Falla uscire, falla uscire. Vieni fuori, vieni fuori. Allora fai il giro, fai il giro. Hai visto? Hai visto, meno male che è entrata dentro il negozio di dove abbiamo fatto gli acquisti, perché altrimenti dovevo chiamare la polizia stasera. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni? Vieni? Vieni qua che adesso facciamo i conti. Vieni qua. Allora, innanzitutto, ma che ti ridi? Fammi capire cosa è successo. Allora, spiegami dove sei perché sei tornata allora, qua. Allora, sono andata a vedere se c'erano delle cose per Gasper. Poi io sapevo che tu venivi qua. E ti, ti sarei venuta a cercare dove eravamo sì, prima. E, sono... e perché sei andata nel negozio? Scusa, stavamo tornando a casa. Poi hai una sorella che, guarda, se tu dovessi sparire, non se ne accorge nemmeno. Infatti sei sparita e non si è accorta di niente. Perché in macchina rideva quando io sono arrivata sotto casa e non ti ho trovata, ok? Uh -huh. Non lo fare mai più, però, Vanessa, non vi dovete allontanare da mamma e papà, soprattutto nei posti dove c'è tanta gente, perché non puoi mai sapere chi trovi. Va bene. Vabbè andiamo a casa va Allora Vanessa Guardami un attimo Non ti permetterei mai più Non ti permetterei mai più Perché mi hai fatto venire un colpo E non capisco come tu Non ti possa essere spaventata così tanto Da trovarti piangendo Perché se fosse successo a me da bambina Mi sarei disperata Ok? Quindi Vieni Anastasia, vieni un attimo. Allora ascoltatemi bene, non vi dovete mai allontanare da me o da papà o con chiunque voi siate, mai, come ti è passato per la testa di entrare nel, nel negozio. Avete capito? Anastasia hai capito anche tu? Anastasia? Sì. Hai capito cosa ho detto? Sì. Ok, adesso prepariamo il regalo e riempiamo la pochette. Dai, prepariamo questo regalino alla nostra amica che le farà sicuramente piacere perché è molto carino Guardate eh. dai, togli le viti ma perché togli le viti guarda, stai smontando guarda, la vedi, casetta vedi, vedi qua, guarda. allora, tanto pendente, tanto pendente <ride> e qua e lo fate girare e ma perché devi smontare la casetta adesso guarda. vediamo l'hai tolta che ma che brava e qua ne ho già tolta una ma perché? Cosa stai combinando? E poi si mette così E me le riavviti Ti piace fare queste cose? A me A te sì Adesso Hai imparato adesso? Sì, guarda Va bene amore, dai vado un attimo a vedere Vanessa che cosa sta combinando, ok? Ok Allora, questa è un'acqua per il corpo al cioccolato rosa Questa marca della dell'acquolina è buonissima Pensa che yeah. la usavo io quando ero molto giovane, esiste ancora Cioccolato bianco Questa invece è un doccia, è doccia? Sì, un doccia a schiuma al cioccolato bianco, Mettiamo che buono dentro. Metti dentro Madonna profumo, guarda Eh sì amore, cioccolato bianco Ci metto questi due e se sì, non abbiamo capito bene che cosa sono sì, doccia dita. schiuma anche questi? Sì, ok questo è un... questo non è una gomma eh? questo è un burro cacao? sì eh? Bello. buono, bello sì. e buono poi abbiamo un altro penna. burro cacao in crema vero? Quella mm -hmm. la penna? si sì, hai voluto prenderle questa? Mm -hmm. verde e blu? ah, due colori, non lo sapevo, verde e blu? Sì. Ah. poi l'altro burro cacao? E, e la... infine eh, non sappiamo esattamente se Giorgia ha una vasca, ma noi Forse. vabbè dai, se ce l'ha bene, altrimenti pazienza. Yeah. Ok, abbiamo finito, la nostra pochette è pronta. Non ci resta che aspettare il giorno del suo compleanno. Eh? Sì. Allora, mi prometti che non lo farai mai più? Te lo chiedo per l'ultima volta. Va yeah. bene. Mm. Ragazzi vi è finito, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video Mi raccomando ragazzi e bambini, non vi allontanate mai da mamma e papà